Bene, ci siamo per questa serata, eh, il Cile è il momento della speranza, benvenuti a tutti. E, prima di tutto vorrei ringraziare Andrea Bulgarini di Mondo Senza Guerre, che è qui insieme a me, perché a appena è arrivata la notizia della vittoria di Boric e noi eravamo molto trepidanti perché l'idea che vincesse quell'altro mostro era proprio terribile. Lui mi ha detto, ma perché non organizziamo un incontro per parlare di questo? E veramente è stato velocissimo, tra eh, Andrea che me l'ha proposto la Pia che ha detto subito di sì, è stato proprio come una cosa che evidentemente c'era molta voglia di fare. E vabbè, abbiamo scelto questa data perché comunque metterlo nelle... durante il Natale non era il caso. E quindi niente, questa è la prima cosa che volevo fare, ringraziare Andrea per quest'idea e poi ringraziare Pia Figueroa per la disponibilità di essere qui, e, la presento molto brevemente. Pia è, è con presenza fin dall'inizio, è proprio una delle colonne super storiche e come tutti noi di presenza, diciamo noi ci definiamo un po' mediattivisti, nel senso che è vero che questa è un'agenzia stampa, però noi non seguiamo le cose da fuori, cioè tutti i temi che ci appassionano, eh, la pace, il disarmo, la non violenza, l'ambiente, i diritti umani, eccetera, li seguiamo molto spesso partecipando agli eventi di cui parliamo e anzi alcune volte addirittura siamo noi a organizzarli e, e quindi un po' questa caratteristica è quella che ci distingue un po' da agenzie stampa magari che sono più neutre, mentre nel nostro caso c'è proprio una, molto spesso una partecipazione diretta. E io credo che la cosa molto interessante di questo incontro di stasera è che Pia ci potrà raccontare tante cose sul, eh, su, quello che sta, su quello che è successo e quello che sta succedendo in Cile da dentro, quindi proprio da una delle, delle persone che hanno partecipato. E Quindi la prima domanda che volevo fare è un po' collegata a questo perché c'è stata questa elezione di a presidente di Gabriel Boric che è il presidente più giovane del Cile ma io credo anche di non so quanti altri paesi hanno un presidente di 35 anni però il tema anche se questo è molto importante mi sembra interessante da sottolineare che questa elezione è il frutto di un lungo processo, di tutta un'accumulazione di anni, di lotte, di iniziative. Boris era uno dei leader degli studenti e quindi è come un po' questa, eh, questa cosa che arriva da lontano. Io vorrei cominciare a parlare di questo, no? i movimenti degli studenti, il risveglio sociale, tutto questo che ha portato poi a un risultato che eh, rincuora anche noi che stiamo all'altro capo del mondo. Quindi questo sarebbe un po' il primo punto Pia, cosa è successo per arrivare a questa, a questa nuova situazione? Ma prima di tutto Anna ringraziare te e Andrea per questa idea, per questo dialogo, per questo incontro con gli amici italiani, con gli amici così cari perché per me l'Italia ha una carica di emozioni molto, molto forte alla quale mi sento assolutamente legata. Eh, per cui vi ringrazio tantissimo di questa opportunità di, di poter parlare con voi, di poter avere questo incontro. Ehm, poi il titolo, il titolo è bellissimo, la speranza per chi ha letto a i miti e conosce Pandora sa di cosa stiamo parlando non è qualsiasi cosa allora parlare di questo è molto importante e riguardo alla tua domanda vorrei dire forse prendere il fatto eh, già descritto da Ortega e Gasset e molto sottolineato dallo scrittore e filosofo maestro Silo che mh, puntavano a che il motore della storia è il ricambio generazionale. Quando una generazione si installa nel potere fa di tutto per tenerlo e viene invece contestata, viene questionata, viene discussa, entra in discussione la prossima generazione che entra in lotta. E che deve lottare per ottenere il potere. Va bene, eh, nel Cile è successo che dopo la dittatura si è installata tutta una generazione nel potere che è la stessa che ha governato questi 30 e passa anni. E oggi ci troviamo ancora con, con Sebastian Piñera, che è il presidente ancora attuale, che ha 71 anni. Ed è uno dei più giovani, diciamo, tra questa generazione che eh, usa il potere, che, che tiene il potere da, da più di trent'anni, no? Da questi anni della democrazia dopo dittatura. Allora, in tutti questi anni sono cambiati i governi, però è una stessa sensibilità che lo ha avuto. Ed è venuta contestata non dalla generazione immediatamente seguente, ma di quella dopo, di quella che erano bambini eh, nella scuola secondaria. Nel 2008 ha incominciato un movimento dei secondari, si chiamavano i pinguini, che sono i giovanissimi che volevano un'educazione gratuita e di qualità loro si sono eh, prese le scuole si sono prese le strade hanno fatto una grande delle grandissime manifestazioni e dopo si sono vabbè dissolti perché il governo di quel momento ha fatto un, un delle modifiche ma superficiali ma comunque li ha fatto credere a loro che venivano dei cambiamenti e questi pinguini si sono, hanno finito un po' come movimento si sono disolti tra, tra cui si trovavano un gruppo di studenti, tra cui a, a Punta Arenas, la città più australe del mondo, Gabriel Boric come studente secondario però sono passati degli anni e nel 2019 no, 2011 prima, 2011 sono venuti gli universitari, gli universitari chiedendo ancora come grande movimento un'educazione gratuita e di qualità, perché dovete sapere che nel Cile si paga l'educazione, si paga carissima, si paga tanto proprio. E tra questi universitari sì, si trovavano tanti, tantissimi, tra quelli, sì, Gabriel Boric, Camila Vallejos, Giorgio Jackson, altri che non hanno voluto partecipare a nessun partito già stabilito a nessuno dei partiti hanno contestato la politica e si sono creati i suoi partiti politici i suoi nuovi partiti politici con i quali quattro anni dopo alcuni sono entrati al Parlamento e così ci troviamo a tre prima di tutto e poi a cinque fino al Frente Ampio che è un altro movimento che si è formato con diversi partiti nuovi e uno più antico che era il Partito Umanista però la maggioranza partiti nuovi che si sono inventati questi giovani mm? e, e con quei partiti il Frente Ampio è entrato anche al Parlamento quattro anni fa e, Adesso si è capito quattro anni fa che se ti presentavi a tutte le elezioni crescevi come partito. Allora questi giovani non solo vengono dai movimenti sociali, non solo vengono dai partiti creati da loro, ma si presentano a tutte le elezioni, a tutte, perché così usano lo spazio, eh, contestano lo stabilito, eh, si questionano il modello e fanno propaganda, diffusione, fanno conoscere le sue idee attraverso le lezioni. L'anno scorso, no, scorso, due anni fa, il 2019, è successo che gli studenti secondari hanno saltato il passaggio di entrata alla metro. Perché era salita di 30 pesos e loro hanno detto non sono i 30 pesos, sono 30 anni di una democrazia falsa, di una democrazia ipocrita che ci sta a governare. E questo ha dato un, uno sbalzo su tutta la, la... ecco, lì vedete gli studenti che stanno saltando l'entrata al metro senza pagare il biglietto. Lì si è incominciato quello che si chiama in inglese social unrest, che è lo, sve lo svegliarsi sociale, Una, uno, uno svegliarsi di tutta la società che fino a quel momento aveva lottato in diverse cause. Per esempio, io ero andata a tante manifestazioni per mh, finire con il sistema dei pensionati che è privato e che, che è un affare in Cile anche eh, per l'ambiente però non non collegavamo che l'ambiente e il sistema delle pensioni private e l'educazione pessima e privata e la salute e tutte le diverse cause l'indigena erano lo stesso fenomeno del sistema manifestato in una espressione particolare dal 19 ottobre del 2019 Grazie a questi secondari si è incominciato a capire a livello massivo sociale di tutti noi che il problema era il sistema e non solo l'educazione, non solo l'ambiente, non solo la, il conflitto indigeno, non solo le risorse naturali o il cambiamento climatico, ma il sistema non reggeva più e lo volevamo cambiare. No? Poi, Quest'anno, non quest'anno, nel 2021, si sono fatte le elezioni primarie per scegliere i candidati che andrebbero definiti per l'elezione dei presidenti, per cui ogni coalizione doveva trovare persone che volevano fare di candidato alla presidenza e scegliere tra loro chi li avrebbe rappresentati. Questi più giovani che si erano inventati i partiti, che avevano conformato il fronte ampio, che erano ormai già nel Parlamento, hanno detto vabbè andiamo a questa elezione anche se appoggiamo noi al candidato comunista che tutti i sondaggi davano per vincitore. Allora loro hanno trovato un po' di firme, un po' di cose e si sono presentati Ecco lì il fronte ampio, vedete in mezzo proprio al centro, a Thomas Hirsch, che è il nostro amico umanista. Vabbè, però loro no, hanno trovato il modo di presentarsi per fare un po' di diffusione. E l'unico tra loro che aveva l'età per potersi candidare come candidato alla presidenza era Gabriel Boric per questo hanno han chiesto a lui puoi, puoi tu farlo intanto sarà il comunista quello che vincerà per cui che ti frega e lui si è messo ha detto va bene lo faccio lo faccio le hanno trovato le firme lo hanno messo su però già c'era una nuova sensibilità dopo questo svegliarsi sociale già c'era una nuova sensibilità e il partito comunista Ris risultava troppo antico per questi tempi, per la pandemia, per questa crisi globale, per queste sofferenze incredibili che si sono presentate tutto il 2021. Eh, era difficile fare, fare scelte per un partito così antico, così fuori tempo, come il Partito Comunista, che è il Partito Comunista Cileno regge ancora dai tempi della rivoluzione di ottobre del 1917 diciamo per cui la gente normale che poteva votare a queste primarie ha scelto il ragazzo giovane e ha scelto gabriel boric e lui è stato il primo sorpreso di dire ma adesso devo fare il candidato alla presidenza per cui non è stata un'operazione pianificata passo a passo, adesso ci prendiamo il potere. No, da un certo momento in poi è risultato lui il candidato e lui ha detto va bene, io lo faccio e adesso devo confrontare alla destra. L'unico che nella prima, nel primo giro elettorale Gabriel è diventato secondo, e invece è stato eletto come prima possibilità per andare al ballotage il CAST, che è uno di estrema destra. E di fronte a queste due possibilità, di, un, di uno di estrema estrema destra come un Bolsonaro, per capirci, come un Trump, per capirci, più Bolsonaro che Trump, veramente, perché non ha tanti soldi, è eh, eh uno studente che ha fatto sempre il contestatario, che non vuole il sistema, che rifiuta il machismo, che è il primo a dirsi femminista, lui che si dice femminista, che è pieno di tatuaggi dappertutto, che è uno che, che non vuole il sistema come è, è risultato eletto nel ballotage come presidente che, che assumirà l'11 marzo, Soprattutto perché sono andati a votare l'elezione in Cile è un'opzione, non è un obbligo, sono andati a votare massivamente le donne dai 18 ai 30 anni e sono loro chi lo hanno eletto fondamentalmente. Ecco quello che posso fare come una sintesi di questo processo Anna, non so se, se era quello che tu volevi un po' Sì, sì, Va bene. No, mi sembra molto interessante. E quello che mi piacerebbe è tornare un po' a quello che dicevi del, del risveglio sociale che ha unito tante lotte eh, di diverso tipo anche e visto che io so che tu hai partecipato tanto a tante iniziative eccetera, c'è qualche episodio particolare che vorresti raccontare che ti sembra significativo, che è stato molto forte per te anche come partecipazione. Guarda, il risveglio sociale è stata una cosa incredibile perché ogni giorno mutava, cambiava forma. Un giorno si andava a Piazza della Dignità per stare lì, semplicemente, un altro giorno per cantare, un altro giorno per sventolare delle bandiere, ogni giorno era diverso. Un giorno a me mi ha telefonato un'amica attrice, Paula Hunt, che tanti di voi conoscete, e mi ha detto guarda Pia domani andiamo tutte vestite in nero e in silenzio, solo donne per manifestare con questo silenzio nostro rifiuto all'azione poliziale che aveva ammazzato già uno mh? e aveva ferito negli occhi parecchi. Allora ci mettiamo in lutto e stiamo zite. Vuoi venire? Io senz'altro vado, ci sono andata e non potevo crederci, Anna, perché eravamo migliaia di donne migliaia, tutta l'Alameda nera, tutta in silenzio, silenzio totale, nessuna ha fatto una parola, anche se te trovavi con tante che conoscevi, perché c'erano perché tutte le donne che ci muoviamo, che andiamo per strada, che scendiamo in piazza, come dite voi, però nessuna diceva nemmeno ciao, facevamo così e basta ed era una ma marea nera in silenzio e questo ha fatto un colpo di stampa perché il silenzio ha una forza enorme come manifestazione poi un'altra volta ecco sono apparse le tesis, la tesis queste ragazze che hanno fatto la sua performance e che è stato Inmediatamente ripreso porque ha establecido una sintonía fortísima con lo que veníamos sentiendo da tanto sobre el patriarcado. Allora c è, c è, ha circolato da WhatsApp un invito alle, alle tesi senior, che eravamo le donne maggiori ormai, che avevamo vissuto il patriarcato in carne propria in un modo o in un altro, e bisognava trovarsi al, al, allo stadio nazionale, che è come il campo di football più grosso. E guarda che c'eravamo in tante, tante, tante, tante che non si poteva credere a fare questo, questa performance. E che man mano tu la fai, siccome muovi il corpo e siccome fai questi gesti e come dici, il patriarcado è un juez che non juzga por nascere e incominci a dire queste frasi ti, ti ritornano ti ritornano le frasi, ti ritorna il corpo con i suoi movimenti e incominci a sentire quello che tante, tante, tante donne nella storia hanno vissuto. Per cui esci trasformata una volta che lo fai. No, è stato molto forte, molto bello. Mm. Viene una grande invidia eh, a sentirti, anche se... Devo dire, credo che molti di noi se lo ricordano, che comunque questo flash mob è esploso in tutto il mondo, anche in Italia c'è certo. stato, in Grecia, in Spagna, e credo che questo tema di questa sensibilità che gira e che eh, si sente in tante mobilitazioni, anche eh, in apparenza è un altro tema, però tutto il, il tema ambientale con le mobilitazioni dei giovani, visto che noi abbiamo parlato di speranza no? credo che quello è un altro elemento interessante no? Com come lo vedi questo tema dei, dei Ma, giovani, delle giovani generazioni guarda soprattutto che mh, non so ti, ti ricordi questo bellissimo libro, il manuale del potere giovane che diceva che eh, la nuova generazione sempre sa quello che non vuole non necessariamente sa quello che vuole, allora metti il maggio francese del 68, si diceva chiediamo l'impossibile, l'immaginazione al potere, chiediamo l'impossibile, quello che non vuoi è chiarissimo e questa generazione nuova metti Fridays for Future o Greta Thunberg o tutti questi giovani che sanno benissimo cosa non vogliono più eh, ecco le ragazze femministe, vedi, vogliono trasformare veramente, dice là, eh, il sessismo, l'abuso sessuale nell'educazione. Loro non vogliono quello, sono eh, halbol, sono, eh, come si dice in italiano? Toste. Ecco, toste di quello. <ride> Adesso come si faranno strada dallo Stato, dalla Presidenza della Repubblica, da tutti i ministeri, dal governo per portare avanti il mondo che vogliono è una sfida straordinaria e io veramente sono molto speranzosa in questa generazione perché loro hanno una cosa fondamentale che è il coraggio, il coraggio di dire sì, l'opportunità è qua e io la prendo l'opportunità di governare un paese così, essendo così giovane perché Gabriel Boric non solo è il presidente più giovane è quello che ha ottenuto più voti in nessuna elezione precedente tante persone avevano votato per uno come è stato in questa per cui loro hanno il coraggio di dire vabbè lo faremo, lo faremo per noi per quelli min minorenni di 35 anni non so come sarà però sarà bellissimo. <ride> Eccola, guarda che bella. Libertà. Mm? Sì. Lui, sì sono... lui ha detto, Boric ha detto, che farà un governo femminista e che il Ministero della donna, eh, che Cast voleva eliminare e voleva eliminare anche il voto femminile, penso un po', Invece Gabriel Boris, per fortuna, l'inquisizione, invece Gabriele integrerà il Ministero della Donna ai ministeri politici che fanno il governo ogni giorno e farà che tutte le politiche sociali, tutte le politiche ambientali, tutte le politiche abbiano la dimensione femminista, per cui è straordinario come una trasversale alle diverse politiche di Stato. No? per cui sarà, saranno delle sorprese straordinarie io sono molto curiosa di sapere come andrà a finire allora da quello che so il, perché con grande invidia visto che qua fa un freddo cane invece da voi è stato. siamo in estate noi sì. si vede infatti e quindi l'entrata in carica sarà a marzo l'11 marzo sì. Ecco. Però immagino che già ci siano delle, così, delle prospettive, delle, delle informazioni su che cosa succederà e anche cose che lui sta già facendo. Guarda, eh, la, la, prima Simone... cosa che, la prima cosa che lui ha fatto, che non è in carico ancora, non è in carico, sta a, a parlare con le persone che faranno il, il suo governo, eh, la prima cosa che ha fatto è chiedere al Senato e alla Camera dei Deputati di passare una nuova legge che ehm, liberi a tutti i prigionieri della rivolta, perché eh, Pignera ha messo in galera a tantissimi giovani che hanno fatto le manifestazioni del, dello svegliarsi sociale. Allora, questi qua che vedete nella fotografia sono stati imprigionati, sono ancora in galera senza nessun giudizio ancora, perché li tengono lì nell'aspettativa che li faranno il giudizio. Allora, lui, Gabriele, ha detto come presidente eletto: ho bisogno che fate una legge che li liberi tutti prima di assumere, perché non si può prendere un nuovo governo con loro che hanno fatto questo, questo movimento sociale enorme de, de, dello svegliarsi cileno, eh, messi in galera. Per cui già sta in fondo passando progetti di legge senza, senza avere eh, il potere per farlo, però gli hanno risposto subito quelli, i deputati e i senatori che lo faranno prima delle vacanze, che sono a febbraio. E dovrebbero farlo subito speriamo speriamo anche perché devo dire che il parlamento non è a favore del governo il parlamento prossimo che assume pure l'11 marzo è 50 per cento 50 per cento per cui qualsiasi legge dovrà essere molto negoziata è difficile è molto più facile farle passare adesso subito sì, quindi sarà, sarà difficile. Sarà tosta, sì. sì sarà tosta. Ecco. Per Però questo sono sembrano... molto coraggiosi loro. Sì. Molto coraggiosi. Sì, sembrano degli indicatori importanti. Eh, senti, visto che prima eh, abbiamo fatto un accenno all'ambiente e poi a questo cambiamento che è abbastanza epocale perché comunque è anche un cambiamento di generazione forte. Sì. Allora c'è una domanda di Valentina di Ecomapuce. Eh, che riguarda un po' una delle ultime porcherie, posso dire, che sta facendo Pignera, che è il presidente che eh, dovrà mollare la carica sì. a marzo, riguardo al litio, che è un minerale, sappiamo, che è importantissimo, e siccome questo Pignera è, lo dico perché magari non tutti gli italiani lo conoscono, è proprio un affarista, evasore fiscale, paradisi fiscali, eccetera, lui sta facendo una mossa per... Mh, praticamente mh, aggiudicare con delle gare d'appalto con delle privatizzazioni una, una risorsa che invece è importantissima eh, allora tu com come lo vedi questo Boric potrà fare qualcosa ha già detto qualcosa su questo? guarda Potremmi questo tema... è, stato, è successo ieri proprio quindi sì, ha, ha fatto una, un appalto e lo ha aggiudicato a una ditta cilena e una cinese eh, si sta a, a vedere chi sono quelli, que, que, le persone che, a cui appartengono queste dite. Non sarebbe strano che favorisca a delle persone molto vicine a Pignera se non ai suoi figli. Eh, comunque sono degli affari grossi anche se è solo il 4,4% del litio quello che è stato appaltato. E subito Gabriel Boric ha criticato questo ha detto che sarà una delle cose che dovrà rivedere il nuovo governo e che bisognerà formare una impresa nazionale per, per il litio come per altre risorse naturali e, e, però vabbè purtroppo questi governi che se ne vanno approfittano gli ultimi mesi di fare i più grossi affari allora sì, è stato noi l'abbiamo pubblicato a presenza non è strano che la persona che ti ha fatto questa domanda abbia letto su presenza perché abbiamo fatto un articolo al riguardo abbastanza ben fondamentato con tutte le parole di boric che lui diceva che non è possibile che si faccia una cosa così all'ultimo momento però mh, è possibile perché piñera è capace di tutto guarda. Certo. E aggiungo un commento, andando dall'altra parte del mondo per voi è molto vicino a noi, che è molto simile a questo. Abbiamo pubblicato ieri un articolo tradotto dal tedesco che racconta che il governo precedente eh, tedesco negli ultimi mesi, giorni, ha dato, eh, miliardi di, eh, cioè ha dato concessioni per vendite di armi di miliardi dicendo dobbiamo andarcene quindi favoriamo tutti i nostri amici quindi sembra che questo sia una una procedura abbastanza di, abituale sì, chi sta per andarsene mette un eh, po' posto sì, le cose ruba ma... tutto ruba sì, tutto sì, guarda sì. lascia la casa smantellata. Eh, allora c'è arrivata un'altra domanda di Maria Giovanna Mirani che chiede è qualcosa sulla politica estera cioè sono già definiti dei rapporti rispetto alle grandi superpotenze o, o forse è un po' presto per dirlo, però c'è qualche indicazione? L'unica cosa molto chiara del programma di governo è che Gabriel Boric priorizzerà America e che aprirà le frontiere a tutta la regione. E non è chiaro eh, che cosa farà con le altre zone del, del pianeta, però sicuramente farà un, un, dei rapporti abbastanza aperti con tutti, non credo chiuda nessuna, nessun rapporto. Eh, Piñera aveva chiuso assolutamente con Bolivia, con Cuba, con Venezuela e con Nicaragua. Io non, non, non saprei dire, ma sono sicura che con Bolivia sarà molto aperto se non il ristabilimento dell'ambasciata là, perché adesso non esiste e la priorità sarà messa in Sud America sicuramente. Sì. E volevo parlare di un altro punto che mi sembra molto importante un po' degli ultimi anni, che è questa questione della nuova Costituzione. Sì. Eh, io so che adesso c'è una... Mh, se ne occuperà di redigerla finalmente levandosi di torno la... Eh, la Costituzione che risale addirittura a Pinochet eh, che è come una commissione costituente so che c'era sì. stata come una discussione su assemblea costituente, commissione costituente anche delle, eh, come delle critiche delle diversità rispetto a Boric però sì. come, eh, come si è passati da questo momento così di... questa è anche un'altra domanda la semplifico un po' perché eh, magari per gli italiani è un po' complicato. Però eh, secondo te che cosa c'è di interessante in questa nuova situazione che magari non è l'assemblea costituente che avremmo voluto, ma è comunque tra l'altro la presidente è la Elisa Loncon, che è una mapuche. che So che adesso ha, ha ceduto il, la carica per una questione di di tempi però comunque è stato un momento molto importante vedere una persona così a capo di una mh, di guarda una... direi su questo direi che i processi non sono mai come come li si immagina i processi hanno dei volti hanno dei giri non sono dritti non sono linee i processi accumulano scaricano riprendono spariscono e ritornano. Eh, sono un po' come una mare piena di onde. Eh, noi e tanti cileni volevamo un'assemblea costituente. Cosa vuol dire un'assemblea costituente? Vuol dire che tutto il paese si mette a riflettere su quale passi vuole darsi per, per scrivere una nuova costituzione. Ecco la bandiera dell'Assemblea Costituente l'avevano anche gli studenti più giovani ma non è, non è diventato così, eh, è si è fatto un giro, si è voluto una istituzionalità, si, è, no, si sono fatte molte critiche, si è passato a un'altra tappa e adesso esiste una grazie a un plebiscito che si è vinto, è con Mario Aguilar lì con i professori, una, una commissione costituente però eletta democraticamente tutti i suoi membri e in parità di genere la stessa quantità di uomini che di donne che è la prima volta nella storia umana che una Costituzione si scriverà in parità di genere ma anche con eh, sedili riservati, riservati per eh, i popoli indigeni e si è eletto di fatto Elisa Loncon, Mapuche, come la prima presidenta di questa costituente. Eh, dopo sei mesi bisognava cambiare la presidenza e sono stati eletti due eh, persone di 35 anni, anche loro, molto giovani, scientifici dell'area della salute, molto interessanti perché non appartengono a nessun partito, anche loro. E, e vabbè, e adesso si incomincia a fare gli articoli della nuova Costituzione con un meccanismo che è molto interessante che è che qualsiasi cittadino o cittadina può presentare un'iniziativa per questa Costituzione attraverso internet con un formulario specifico molto ben fondamentato e se viene compiù, completo Deve, si mette online e se raggiunge 15.000 firme passa automaticamente a, far, a fare parte della redazione della nuova Costituzione. Adesso che io mi trovo a casa degli de amici loro mi facevano vedere una mozione che hanno presentato di fare che eh, il presupposto, il budget di armamenti diminuisca che, no, che, il, che il Cile nella nuova Costituzione stabilisca che non andrà più a una guerra e che destineremo questi, questi fondi allo sviluppo sociale, diminuendo eh, le armi che ha il paese. Questa nuova mozione l'hanno fatto qua a casa questi amici nostri. E vediamo, dovremo vedere se passa tutti questi filtri che stanno in internet e se se lo fai bene lo passi e poi dobbiamo raccogliere le 15.000 firme per un progetto molto molto caro a tutti noi. Allora così già ci sono 15 progetti approvati di questo tipo che ti dico e, e si presentano tutti i giorni per cui è molto interessante la partecipazione che si è aperta, la possibilità di, di influire con progetti precisi e con idee molto, molto propositive sì è molto interessante quello che sta succedendo in sei mesi ancora eh, ci sarà un ultimo plebiscito per votare se approviamo o no questa nuova costituzione io spero, spero proprio che sì Bene. Mi sembra molto interessante perché in realtà tu dicevi volevamo un'assemblea costituente, mm. ok questa forma non è esattamente questo però questo certo. elemento di coinvolgimento della popolazione di poter dare proposte eccetera mi sembra una cosa di una novità, sì. Sì. non credo che esista forse anche perché vabbè in no, Europa... perché sono... la tecnologia non c'era prima, sì. capito? Certo ma poi anche noi siamo un, un continente un po' vecchio in confronto <ride> e quindi le Costituzioni ce le abbiamo, la Costituzione italiana è bellissima, bellissima, bellissima, purtroppo non è applicata, se no sarebbe una meraviglia, non saremmo in questa condizione, eh, però mi sembra molto interessante questo fatto di una, una nuova possibilità che non è semplicemente per quanto saranno... Molto interessanti questi rappresentanti eletti, eccetera, però non rimane soltanto chiusa lì. E questo sì. direi che è un elemento eh, sì. fondamentale. C'è un'altra domanda del nostro amico Giorgio Schulz, <ride> che, è molto... caro, Giorgio, caro. <ride> che è molto appassionato di popoli indigeni. Fra l'altro, gli faccio una piccola pubblicità. Eh, perché Giorgio ha lanciato con altri, ma insomma lui è un po' la, il cuore di una campagna che, che si chiama Benettonno Grazie. D'accordo. conosco. Perché, eh, perché purtroppo Benetton, che è italiano, qua ha una, così, una nomea molto progressista, eccetera, invece eh, in realtà possiede eh, ettari De su reserve. ettari in Argentina, però diciamo eh. che comunque sono questo popolo Mapuche, sì, eh, diciamo in realtà il popolo Mapuche sta nei due paesi perché poi quelle, quei confini certo. non li hanno fatti loro e allora voleva parlare un po' di questo come eh, rispetto alla, eh, alla situazione dei, dei popoli indigeni, di quello che, che si sta facendo, co come vedi questa parte eh, che diciamo è, è un'altra particolarità importante no? guarda la, la bandiera più usata nel risveglio sociale del 2019 in Cile in tutto il Cile non solo nella piazza dignità ma in tutte sì, le città sì. è stata la bandiera Mapuche sì. e, la senatora cioè le elezioni sono state anche le elezioni di dicembre anche elezione da, al Parlamento, per cui al Senato e alla Camera. La sì. senatora eletta con più voti è una mapuche, che è stata diventata cieca dal risveglio sociale, no? La, I poliziotti le hanno, hanno ferito gli occhi e è diventata cieca. Lei, Fabiola Campigliai, è la, la senatric senatora, senatrice, non so come si dice, più votata tra tutti per cui eh, la speranza dei cileni sul, sul, sulla cultura Mapuche, sulla, il contributo dei Mapuche, su, sulla loro forma di trattare l'ambiente, di risolvere i conflitti è enorme. E pian piano si stanno integrando loro, sia alla Commissione Costituente come al Senato e alla Camera, e occupando posizioni dove mostrano questo sapere tradizionale, ancestrale, bellissimo, stupendo. E penso che questo cambiamento culturale aprirà tante teste e aiuterà anche, speriamo, a risolvere il conflitto fondamentale che loro hanno con le loro terre, perché hanno sofferto molto, soprattutto con le forestriere, con le forestali, noi abbiamo pubblicato a presenza, Ana un documentale bellissimo sul conflitto delle imprese, le, le dite forestali, dite voi, forestali, sì, con le comunità mapuches in, in Cile. E questo vale la pena di rivederselo perché è veramente un conflitto fortissimo, così come Benetton in Argentina, e sono le industrie che tagliano i boschi in Cile, che tagliano i loro boschi, per loro è la sacralità che viene tagliata, immagina. Il bosco è il sacro, per cui viene tagliata venduta la sacralità, è terribile. Speriamo che si possa mettere fine a questo conflitto grazie al cambiamento di testa che si sta a produrre nella valutazione della loro cultura. Grazie, mi sembra molto molto interessante questo, ehm, cioè, ho un'altra domanda del nostro amico Andrea Delotto, inarrestabile ah, colonna della relazione italiana caro che ti ha conosci. Sì, è venuto in Cile Andrea. Ecco, sì. Infatti Andrea sul tuo Facebook hai, hai te stesso in Cile quindi evidentemente <ride> ci tieni a questo paese. Allora la domanda è quali saranno i poteri forti che Boric, il suo governo, tutta questa nuova situazione si troverà ad affrontare. Secondo te quali saranno le maggiori difficoltà che, che si troveranno Ma guarda, davanti? Guarda Andrea, questo programma si chiama Cile il momento della speranza. Non, non ci mettiamo nella situazione delle difficoltà che saranno tante saranno enormi perché i poteri sono grossissimi, il potere del denaro in Cile è molto forte ma non solo il denaro, la chiesa, i militari ma soprattutto le banche, soprattutto i padroni delle risorse naturali, e i problemi sono enormi però il coraggio di questi giovani la possibilità di aprire la porta a una nuova generazione piena di sogni, piena di speranze. Mi sembra molto più interessante che i conflitti che avranno. Loro faranno degli errori, come tutte le generazioni li abbiamo fatto. Faranno, faranno delle grandi errori, però saremo noi ad appoggiarli, ad aiutarli, a dargli conforto, perché bisogna mi sembra in questo momento nel nostro paese fare un grande fronte dietro di loro lasciare che loro prendano l'avanguardia e l'iniziativa però saremo i più grandi a dare forse spazio alla riflessione, alla rivalutazione, a vedere che i poteri fattici qua non possono continuare con, con, con l'autoritarismo e con la soberbia che l'hanno fatto. Di, di tenersi tutto perché questo non è più possibile il neoliberalismo ha rubato tutto nel nostro paese non le lasciamo toglierci la speranza no? certo diciamo che il neoliberismo ha fatto danni dovunque, lo vediamo, noi abbiamo in Italia il nostro Presidente del Consiglio che è veramente l'emblema stesso del, del neoliberismo più orripilante, no? e quindi lo capisco molto bene questa, questo tipo di, di lotta, di necessità. no? Mm. C'è una domanda molto rapida di Daniela Bezzi che dice eh, se, se puoi spiegare bene come si intitola quel documentario di cui parlavi prima. Eh, uff, come si intitola? Non me lo ricordo purtroppo. Mm. Eh, Vabbè, mai, però te lo, te lo cerco, Anna, te sì, lo mando, e tu se lo fai. Va a bene, vedere. lo faccio poi sapere io. Eh. Sì. E, ma volevo chiedere una cosa, eh, perché a me è sempre interessato molto anche la relazione tra cose interessanti che succedono in un paese e l'effetto le, che può avere in altri. Allora, è chiaro che poi ogni paese ha le sue particolarità che non si possono esportare tali quali occupiare. Però siccome parlavamo di, anche di questa sensibilità dei giovani, sì. tu parlavi del coraggio, eccetera, e non credo che cioè saremo un po' sfigati a dire, vabbè, ma tanto c'è solo in Cile. E noi, no, no, no, e, no. Allora, com come lo riconosci anche in altri movimenti, eccetera? Ma Quali guarda, sono secondo eh, te queste loro, caratteristiche? Loro sono, quando dico loro, eh, la gente che è stata eletta, non solo Gabriele, ma tutti quelli che vanno, al, vanno adesso a, a prendere il governo, sono molto vincolate ai movimenti femministi argentini, per esempio. Le donne ah. argentine hanno una grossissima forza nel nostro continente sono molto vincolati ai movimenti indigeni del perù e della bolivia soprattutto sono molto vincolati al movimento indigeno equatoriano che ha fatto un grande risveglio pure loro loro hanno tantissimi alaci con la loro generazione ovviamente no? e in europa non lo so non lo so tanto non so se, se, se abbiano uno sguardo più a lungo perché anche non hanno avuto molto il tempo loro da quando sono studenti che stanno nelle strade lottando non è che viaggiano molto no stanno nella prima linea diciamo però sono sicura che questo questo è, è un fenomeno molto nuovo che chiamerà l'attenzione di tante persone al mondo e che non sarebbe strano che, che stabiliscano dei rapporti molto in fretta però sono anche rispettosi dalle generazioni precedenti per esempio amlo dal messico è subito diventato un aliato subito ha, ha telefonato ha, ha fatto eh, ha detto delle parole e subito ha detto vengo al cambio di mando vi aiuto vi do una mano come messico dobbiamo fare le cose assieme eh, per cui non sono solo i giovani sono quelli aperti di, di, di mente solo sono quelli eh, giovani di mente anche no quindi anche noi vecchiotti <ride> non lo so <ride> Guarda, mi piacerebbe moltissimo, io ricordo, faccio un po' di pubblicità a presenza però, eh, dunque quando era nel 2018 c'è stato un momento molto bello in cui Thomas Hirsch, che è il nostro amico deputato umanista, carissimo amico anche, sì. che era appena stato eletto nel Frente Ampio e adesso è stato rieletto, è sì. venuto, a, faceva un giro in Italia e a Milano abbiamo organizzato un bellissimo incontro in cui c'è stata veramente molto interesse, molta adesione eccetera perché bisogna dire che l'Italia ha un rapporto molto particolare con il Cile perché comunque sono venuti, ecco questo è Tomir, sì. sono venuti tanti profughi eh, al momento del colpo di stato eccetera e, e l'ambasciata la, italiana era tra le poche che accoglievano sì. quelli che stavano scappando, no? quindi c'è proprio tutta una una storia un, una storia un affetto anche e sì. quindi niente siccome quello è stato un momento bellissimo mi piacerebbe tanto poter ripetere covid permettendo perché qua non <ride> si sa mai cosa si riesce a fare di pubblico però eh, riuscire a ripetere questo tipo di eh, di momenti perché sono molto ispiratori perché sì credo che uno dei punti fondamentali è trovare, fare in modo che i movimenti sociali trovino una, una rappresentanza politica mm. e, e, e mi sembra che questo sia successo in, in, in Cile no? e, e in Italia non ci siamo ancora riusciti e quindi potersi ispirare un po' a quello che è successo senza fare l'idolo ma insomma ma mantenere viva, viva quella, quella forza, sì. sì. E eh, quello è un po' che in, il, il collegamento tra movimento sociale e forza politica. Noi abbiamo tentato di tenerlo vivo con questo libro, Anna, che tu conosci, che si chiama Muros che, sì. Ecco, muri che parlano, Sì, raccontalo un po'. I muri che parlano è un libro che grosso che raccoglie le fotografie di tutto il il movimento sociale, lo, lo, il despertar social che si è dato nel 2019 in Chile e l'abbiamo regalato a Gabriel Boric, ovviamente, come presenza. Eccolo, eccolo. muros che hablan. <risas> El... Andrea grazie Andrea, grazie. Fai vedere quanto grosso è. Fai vedere quanto... eccolo, vedi. Noi l'abbiamo regalato a Gabriel e lui nel momento di riceverlo ha detto questo mi tiene, mi tiene accesa la fiamma, eh? mi tiene accesa la fiamma della lotta sociale e, e di fatto questo, questo libro vogliamo Bellissimo. pubblicarlo anche in Italia perché sì. è da regalarsi così ai, ai movimenti, agli attivisti, alle persone che lottano. No? È, è una, è, in tutte queste immagini che Andrea ci sta a fare vedere non esistono più perché Pignera le ha, le ha cancellato, le ha fatto dipingere tutti i muri, questi erano graffiti, pitture di murali che si erano fatti nei tempi e di... non ce n'è più nessuno? Nessuno. Quindi nessuno, madonna, nessuno è quindi nessuno. una testimonianza ancora più quindi, importante. Sì, sì, sì l'abbiamo regalato al Museo della Memoria, al Museo de, dell'Estallido Social, sì, perché già non esistono. Eh, per questo è stato così bello, perché il giornalismo attivista, al quale tu dicevi che prende le immagini di quello che succede nel momento, però fa anche un lavoro di memoria nel nel fare con le tesi senior quindi sì. <ride> <de tutte ride> eri anche tu lì eh, sì, sì, sì <ride> <ride> sì, abbiamo preso bellissimo. quelle foto chiaro, sono tutte sì. le foto eh, la stesi, va bene, sì. va bene per ecco, cui questo. facciamo in Italia anche quel libro che è bellissimo sì, sì, sì è, è previsto pura. sta nei, per, sta nei, sta nei progetti sì. darà ispirazione sì, sì. A, ai movimenti sì. italiani Ecco. Certo, allora Beh. faccio una cosa veloce mh, perché Domenico ci ha mandato il nome di quel documentario che Aha. è Impactos della Industria Cellulosa e Forestal e così se qualcuno Impactos della Industria Cellulosa e Forestal quindi se qualcuno era interessato e vuole segnarselo abbiamo Beh, ovviamente sarà in bello. spagnolo ma è molto bello lo trovate su presenza sì sì bene io direi che siamo un po sul finale di questo incontro e non so pia vorresti un po sintetizzare secondo te tutto questo sì, processo vorrei, vorrei quali dire le, quali sono le cose più vorrei dire indicative. che tanti tanti anni fa tanti anni fa nel 70, 1970, io partecipavo a un movimento che si chiamava Potere Giovane e il potere giovane è arrivato in Cile, quando ormai noi siamo, io sono una nonna figurati, però sono felicissima perché apre la porta alla generazione che ha l'energia, che ha la chiarezza, che ha il coraggio, che ha la forza per fare i cambiamenti e che non ha il timore riguardo al sistema stabilito, non ha, non ha il freno che mette il timore, ma al contrario, ha questa capacità di inventare l'impossibile. Per cui mh, loro non sono ancora al potere, dall'11 marzo in poi sarà un altro discorso, ma godiamoci questi mesi che sono una enorme speranza. Godiamoci questo gennaio, questo febbraio d'estate di una vacanza straordinaria dove noi siamo come come nelle nuvole, perché veramente non si riesce a credere che questo che sta succedendo: succedere, riscrivere la Costituzione, lasciare il potere ai giovani, farli fare quello che loro vogliono e aiutarli, metterci alla loro disposizione per aiutarli e dare voce, amplificare la loro voce. Mi sembra un momento straordinario, solo da ringraziare. E ringrazio pure voi sì. amici italiani che siete interessati a questi temi, che certo. partecipate da là, a questo <ride> momento. Quando volete ri Beh. riprendiamo queste conversazioni, sì. sarà, bellissimo, certo. sarà bellissimo. Sì, ecco. guarda Pia mi viene subito in mente di proporto che sarebbe molto bello fare un altro appuntamento fra un po di mesi, insomma eh, subito Vedendo dopo l'11 marzo facciamo sì, la seconda 15, puntata 20 marzo appena, sì. Appena, sì. Sì. appena loro siano incarichi Sì, mm. bene, ti prenotiamo. Va bene, <ride> okay. bene, grazie. allora ci salutiamo, Ciao. grazie sì, ci... mille. E semplicemente Ciao. aggiungo: che ci sono un sacco di saluti anche da Facebook, eh, tanti amici e amiche. Poi, quando avete modo, guarda, salutiamo così come, ecco. come Boric sì. con i tre dita. <ride> <ride> Bene.